Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine soffici. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, zucchero, olio di semi di girasole, sale, latte e lievito di birra fresco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito, e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la farina l'olio e il sale e facciamo impastare per quattro minuti in modalità spiga l'impasto è pronto trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso formeremo tanti pezzi da 70 grammi in uno circa. Dopo aver diviso il nostro impasto prendiamo ogni pezzo e lo allunghiamo con le mani, dando la forma di una focaccina allungata. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Lasciamo lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso le fogaccine adesso le schiacceremo leggermente con le dita. condire a piacere o con olio sale grosso e rosmarino o con salsa di pomodoro mozzarella e proseguire così per il resto delle focaccine. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Le focaccine sono cotte serviamole. Focaccine soffici grazie e alla prossima ricetta